Vedete anche la Neghi ha paura della cucina di Kumiko. E ecco qua il mio. Quale vi sembra venuto meglio? Beh, l'aspetto non è male, eh? L'aspetto sembra, sembra invitante. Intanto, ragazzi, salutate che questo sarà nel video ufficiale perché sto facendo il video della live. Bene, ragazzi, benvenuti su un nuovo e fantastico video di cucina! <ride> Bene, anche oggi un altro piatto tipico della cucina giapponese! Bene, quindi oggi cuciniamo Kyo nanitsukuro, io credo YAKITORI DESU Oggi facciamo gli yakitori, che sono gli spiedini di pollo Quindi, siete pronti per questo video di cucina? Kumiko, kumiko, nanka, ready? Mmm, ready 3, 2, 1, GO! Quindi per fare gli yakitori prendiamo come prima cosa la Negi. E poi là ci serve la carne. Bene, prima cosa, laviamo la Neghi con cura e con amore. Sì, no. Cing. È molto importante là, la grandezza con cui tagliate. Sembra che usa il coltello da un anno, eh, è vero. Guardate com'è com è brava. Bisogna togliere la parte più al centro. Bisogna togliere questa parte più bianca. Guardate se non sembra una faccia che sorride. Vedete, anche la Neghi ha paura della cucina di Kumiko. Anca, App annat che è una segllarazza del testimonegg Jung <ride> eh, sì, la vedo molto contenta. Comunque, devo smetterla di fare queste battute quando c'ha il coltello in mano. Ragazzi, andate sul canale a Perché è uscito un nuovo video nuovo video sul canale a parliamo di discriminazione in un ristorante giapponese di Osaka nei confronti di alcune cinesi. Bene, ecco qua che abbiamo intagliozzato tutto per fare gli yakitori. E adesso li infilziamo. Infilzare infilzare. Infiozare mettiamoci allora comunico, Josu. Sei brava? Ha detto Kumiko che è bravissima a impilzare le cose Beh Kumiko sicuramente riuscirai a fare un buon lavoro Io mi fido di te Ovviamente questa è solo una prova Adesso mettiamo la neghi. Guardate guardate quanto è brava la nostra Kumiko È bravissima Se non le diciamo che è brava poi si arrabbia Guardate quanto è brava la nostra Kumiko Veramente eccezionale Ecco qui che impilziamo anche il prossimo pezzo Uh eh, è arrivato il primo spienino di pollo Bene bene bene bene Adesso ne facciamo un altro po' Adesso faccio anch'io di Yaki Tori. prendo un kushi La nostra Kumiko non ha tagliato Molto bene il pollo Quindi è un po' difficile sì, Aggiungiamo un altro pezzo di carne E un altro pezzo di carne E ecco qua il mio, quale vi sembra venuto meglio? Adesso noi finiamo di prepararne, Penso che ne verranno altri due mm. Gia eccoli i nostri yakitori Questo l'ha fatto Kumiko, mentre tutti gli altri l'ho fatti io Direi che ha eh, fatto un lavoro fantastico Quindi adesso li mettiamo in pentola E prepariamo i nostri yakitori yaki. Bene, prendiamo la salsa di soia in cui dobbiamo intingere i nostri yakitori. Ecco qui che mettiamo la salsa di soia. Mettiamo anche del mirin. No, ancora il mirin già il Riori shou. Mettiamo il riori shu. Il mirin l'abbiamo messo prima. Adesso qua bisogna un po' mescolare. È arrivato il momento di iniziare a cucinare, direi. Mettiamo gli yakitori. Ragazzi, che momenti. Abbiamo girato gli yakitori. E poi ci abbiamo la salsina da mettere. Eh, l'aspetto non è male, eh? l'aspetto sembra, sembra invitante, anche il profumo, De... Non sembra male eh. Allora Secondo voi mi cadrà Questa batteria Secondo me sì. Stiamo facendo gli yakitori Tra l'altro Dove è che se vai atta Se vai atta non vado, dove eh, ma... Ok Kumiko ha fatto solo questo qua Più sfigatello Io faccio tutti gli altri Quindi Mi sento arrivato Intanto ragazzi Salutate che Questo sarà nel video ufficiale Perché sto facendo il video Della live Quindi saluti a tutti E vabbè Questa comunque vi dico Sarà una live corta Saranno tipo 5 minuti di live Così Backstage Le mettiamo dentro Ecco qua, ci mettiamo Avevamo un pochino poca salsa di soia Ma noi li facciamo, li facciamo un pochino uh, come si dice Healthy Vabbè direi che i nostri yakitori sono pronti Sono pronti, sono pronti. Quindi adesso ce li andiamo a gustare Per voi <ride> Bene ragazzi è arrivato il momento dell'assaggio Assaggiamo Assaggiamo Yakitori, siete pronti Itadakimasu Corressi, te, questo è quello che ho fatto io, ma li ho fatti tutti io a parte uno, vai, datemi te. Do, do dei show, o si? Io faccio l'unico che ha fatto Kumiko. Corre il Kumiko, no dai, no? Ci manti, do, demo. Vai, datemi ho... Quello fatto peggio è quello di Kumiko, no scherzo. Giodan, Giodan, scherzo. Mm, non male, non male. Spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti da Sebastiano Serafini E Kumiko Arai Noi oggi abbiamo cucinato gli yakitori per voi Sono venuti anche bene E niente se vi è piaciuto questo video ovviamente iscrivetevi Iscrivetevi Lasciate un mi piace, un bel commento E condividete il video mi raccomando Non dimenticatevi anche di passare per il mio instagram Quello in giapponese così vedete tutti Ho Anche fatto una live, live E noi ci vediamo alla prossima puntata Come vi ha detto la nostra Kumiko bye bye. bye bye Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini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 期待